Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare canta, in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Siamo in compagnia di Mil. Ciao ragazzi, ciao a tutti. In arte, Mil francesco. Inarte, Mil. E uh, che ci aiuterà in questa, in questa canzone di Marasatei 2000 minuti. Sempre Sanremo 2023. Yes. Dopo la sigla. Ah, ah, canta canta, canta libertà Bene ragazzi, questa canzone si compone di sei accordi in totale, ve li facciamo vedere subito che sono Re maggiore, quindi Re Fa diesis, La è il primo accordo. Poi avremo accanto Mi minore, Mi sol Si, poi andiamo un po' indietro, arriviamo fino al Si, Si minore, Si, Re Fa diesis. Poi Sol, ancora indietro, Sol, Si, Re. E poi gli ultimi due accordi saranno La maggiore, quindi accanto, La, Do diesis, Mi. Ed infine il Fa diesis minore. Quindi andiamo un po' dentro il pianoforte. Fa diesis, La, Do diesis. E la canzone fa prima un intro di quattro accordi che sono questi. E comincia Ti chiamerei anche se non prende Ti cercherei dove non si vede Dove se rimanermi niente Non importa se fa male Piedi scalzi sulla neve Non ho paura di cadere Cambia, nemmeno se cambi gli addendi Pensavo di poter usare la voce Ma dentro di me ora la voce non c'è Ed ho usato duemila minuti Per capire di me in fondo cosa pensi Ho trovato solo la rabbia Forse siamo troppo diversi Ho capito che era un amore Ma soltanto un gioco che avevi creato per me E dimmi se c'è stato amore Tra quelle parole e dammi duemila minuti, anzi duemila ore Tu che senza volerlo mi hai insegnato a respirare Poi sì. sei scappato ed hai rubato tutta la mia voce Tutta la mia voce Bene, poi la canzone va avanti, fa sempre strofa e ritornello Ma gli accordi restano sempre gli stessi Bene, come abbiamo visto, anche questo è un brano molto semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio mille. Grazie a te Mario. Grazie Segui a te, tutti. tutti. Seguite tu, perché questo è forte. Eh sì, grazie. <ride> su Instagram soprattutto, anche su TikTok, non so, ovunque, ovunque, ovunque. ovunque. E vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di cliccare la campanella così ogni volta esce un video nuovo vi arrivi una notifica e potete guardare subito il video. Yes. Inoltre se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra ho realizzato un video che spiega come poterlo fare quindi vi lascerò il link in descrizione anche di quello. Ok? Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Alla prossima!